Ciao a tutti, sono Laura Antichi. Oggi vi voglio presentare Vibb, raggiungibile dall'indirizzo http://ww.vibb.com. Che cos'è Vibb e a che cosa serve? serve per evidenziare, tagliare e commentare video. Bisogna registrarsi. È un'app web-based free che ci permette di evidenziare in un video le parti interessanti per concentrare l'attenzione degli studenti su specifici concetti. Impiega video evidenziati per supportare dimostrazioni e fornire brevi spunti. L'evidenziazione fa riflettere sui nodi cruciali. Offre la possibilità di dare titolo, spiegazione e commento alle parti evidenziate. Quindi è utile per efficaci segnalazioni ed interazioni con gli studenti ha ah, una dimensione organizzativa dei concetti e comunicativa, capace di attivare il, il destinatario per un approfondimento successivo o per l'interazione di un discorso eh, più ampio. Il docente prepara video evidenziati per stimolare l'interesse come innesco dell'apprendimento o come dimostrazione di un tema, ad esempio nella fase preparatoria dell'attività didattica. Gli studenti producendo video evidenziati a loro volta imparano a concentrare l'attenzione selettiva su nodi di particolare rilevanza che li aiutano in una presentazione, esempio nella fase operatoria dell'attività didattica. Per creare il proprio Vib si va in Create a Vib, come vedete l'interfaccia, dopo andiamo a verificare e, e si incolla il link nella casella di ricerca video, eh, del, del video scelto e, si, e clicca su Start si sceglie un punto del video dal quale incominciare a evidenziare usando il più si riclicca vedete inizia l'evidenziazione si riclicca sul più quando mh, si, eh, si è attuata l'evidenziazione del testo saliente poi si eh, fa scorrere il video e si riclicca su più per evidenziare un altro punto saliente così di eh, seguito. Prima di salvare il Vib a destra, bisogna compilare la descrizione dei punti salienti e magari commentare. Prima di pubblicare bisognerà descrivere il Vib e... Eh, selezionare una delle categorie in cui eh, va inserito. Si può condividere, come vedete, e poi possiamo anche vedere, esplorare. Le, i vib dell'istruzione sono disponibili quindi video, video educativi evidenziati. Interessante installare l'estensione per Chrome che eh, ci eh, permette di accedere a vib attraverso il, un pulsante nella barra degli strumenti. Ecco tutto. Ora andiamo in Vibi a vedere come funziona il tutto. Innanzitutto bisogna eh, registrarsi con sign up se non si è ancora registrati oppure una volta mh, che lo si è fatto si può fare login vedete che è possibile eh, quindi anche con le mail login qui incollerò il link del video da me scelto non è questo ho scelto questo video Ok, lo incollo in Vibi e vado in Start. Ok, questo video riguarda eh, gli esperimenti eh, di Piaget che voglio evidenziare. Ok, quindi... Ehm, Ora io comincerò a far scorrere il video Nel video il video mostreremo il video Allora nel video, nel video. comincio dall'inizio gli esperimenti di uh, Piaget Star Highlight. Nel video mostreremo un esperimento di psicologia divenuto classico, il cosiddetto esperimento di bicchieri. Fu utilizzato dallo psicologo svizzero Jean Piaget per dimostrare che l'intelligenza nei bambini avviene per stadi. Secondo Piaget i ecco. bambini in età prescolare tra i 2 e i 6-7 anni hanno difficoltà a quindi ho ricliccato, vedete che ho tagliato il video sul eh, pezzettino iniziale, posso fare eh, play per rivederlo. Nel video mostreremo un esperimento di psicologia divenuto classico, il cosiddetto esperimento di bicchieri. Fu utilizzato dallo psicologo svizzero Jean Piaget. Ecco, qui: eh, mi basta questo, questo pezzettino qui, ok e eh, quindi eh, posso eh, nel comment posso scrivere l'esperimento di Piaget dei bicchieri ok Faccio ora scorrere Piaget, il video. Per dimostrare che lo sviluppo dell'intelligenza nei bambini avviene per stadi. Secondo Piaget, i bambini in età prescolare tra i 2 e i 6 i, I bambini in età prescolare... Piaget, ecco, i bambini, qui posso fare un altro start highlight. I like. età prescolare tra i e i sei, anni hanno difficoltà a capire le trasformazioni che avvengono davanti ai loro occhi. Ecco, qui faccio, clicco quindi un punto, il start, highlight, qui lo finisco e vado avanti. In questo stadio i bambini colgono solo un aspetto delle trasformazioni e si concentrano su un'unica dimensione. Non colgono cioè il fenomeno nel suo insieme. Mentre quelli in età scolare, tra i 6, 7 e i 10 anni, sono in grado di svolgere operazioni mentali più complesse. In questo stadio, quindi, i bambini sono in grado di collegare più aspetti tra loro e dare una spiegazione più articolata e complessa dei fenomeni della realtà. Piacet definisce i due stadi: stadio dell'intelligenza intuitiva o preoperatoria e stadio delle operazioni intellettuali concrete. Vedete che ho Adesso, fatto guarda un esperimenti con Laura e Livia. Stai. Allora, Laura, guarda. Ecco. Adesso io. Quindi, noi. Questo succo nei bicchieri e tu mi devi fermare. Così, quando secondo te sono alti... e così vado avanti nel, nel tagliare i pezzettini di video, eh, stimolo. Poi ho quel secondo, vedete che posso risentire pezzettino. Il primo l'avevo già eh, titolato, il secondo, che non l'ho ancora bambini in Ecco, i bambini come rispondono? Rispondono i bambini, cioè metto il mio commento, eccetera, eccetera. E l'ultimo eh, che avevo eh, poi... Eh, visualizzare operazioni intellettuali concrete. Ecco, scriverò stadio delle operazioni intellettuali. E così eh, procedo nel, nel tagliare il video nelle sue parti eh, significative. Adesso, ok, eh, adesso va bene, questo è da finire questo video nella eh, scelta dei eh, pezzi significativi eh, poi alla fine, quando ho finito di fare gli highlight, eh, vado a salvare il, il mio. Eh, Vib, quindi e, eh, questo sull'esperimento dei eh, due bicchieri, save Vib. E quindi gli esperimenti, il name della IOR Vib è questo. Gli esperimenti di Piaget, no? Quindi eh, lo, eh, come sotto lo descrivo, lo eh, sviluppo per Stadi, ad esempio, Stadi di Piaget. dopo lo farete in maniera più accurata, la selezione era solo per dimostrare come si faceva, bisogna selezionare l'education, le, le, le la categoria, se è education, poi... Ehm, make this live unlisted, e voi no, non lo cliccherete, io sì perché è una prova, e, uh, e poi potrei anche disabilitare, watch in full video, ma non lo faccio, non, questa è un'operazione che è meglio non fare, e poi uh, si va in publish, e uh, il video quindi è uh, creato quindi si può vedere come è stato il video tagliato il video mostreremo un esperimento ok nei vari pezzi quindi sono stati salvati solo i pezzi significativi che erano stati messi in, uh, in luce può essere embeddato quindi con l'embed code nei siti, get embed code, E può essere eh, aggiunto una collection, ad esempio se l'avete creato, add collection, l'antichi collection, ad esempio, può essere condiviso in Facebook, in Twitter, in Reddit e oppure beh, per, per mail. Eh, L'interessante, come vi dicevo nella presentazione, è scaricare mh, il, il, dal Chrome Web Store l'estensione che eh, vi eh, permetterà di avere l'icona di Vidi eh, sulla barra degli strumenti e quindi di poterlo attivare eh, tranquillamente e eh, senza sforzo da questa icona. Ok, quindi eh, questo era Vibi e, e mi sembra una proposta interessante, naturalmente posso andare a vedere sul mio profilo eh, eh, se vado in uh, My uh, Profile i, i uh, miei uh, Vib quelli che ho creato vedete e, e gli ultimi Vib sono stati creati poi posso ritornare nell'interfaccia di uh, Vib e eh, nell'interfaccia di VIB posso anche vedere eh, i VIB proposti dagli altri utenti suddivisi per, che vengono suddivisi per categorie ad esempio Education, okay. ci sono i VIB che riguardano l'educazione e che ci possono essere utili per mandare degli stimoli agli studenti ecco questo è eh, praticamente l'essenziale che vi volevo dire di Avivio di un'applicazione senz'altro senz utile nella didattica per essere di stimolo alle attività in classe e eh, in didattica a distanza